Carissimi amici, in questo video vorrei trasmettervi degli insegnamenti autentici, degli insegnamenti magici, cioè che fanno parte della tradizione dei magi, diretti riguardo all'argomento degli egregori. Devo dire che vi è molta confusione a riguardo, ai tempi di oggi c'è un po' un boom anche di questo termine ma eh, è un po' frainteso, nel senso che ehm, le parole ovviamente rimangono solo delle parole, non sono mai delle vere realizzazioni e questo è un dato di fatto, ma se si volesse scavare nel significato antico di questo termine degli egregori e comprendere quello che, eh, come un filo rosso in tutte le religioni, in tutte le culture, in tutte le lingue, in tutte le parole, la tradizione iniziatica eh, trasmette come conoscenza agli uomini, noi dobbiamo un attimo capirci qualcosa. Per comprendermi bene durante questi insegnamenti in questo video, l'unica cosa che dovete iniziare a capire è che ehm, nella magia il mondo è fatto di forze. Ne abbiamo parlato già molto in tanti video, cerco un po' di trasmettervi questo concetto, ma mm, forze che si ehm, generano anche l'un l'altra, gerarchie di forze, ma quindi Tutte forze che concatenandosi e precipitando sempre di più giungono a manifestazione. Vi ho parlato tante volte del fatto che ad esempio ho in mano un libro, questo è solo una specie di precipitato fisico del libro infatti per esempio un, un animale o comunque chi non conosce la mia lingua anche se ha il libro in mano non può leggerlo quindi è come se fosse un oggetto inutile per, per lo... e addirittura animali per esempio insetti che si poggiano sopra il mio libro eccetera neanche sanno a cosa serve neanche si rendono proprio conto che è un libro quindi mi capite cosa voglio dire la percezione è molto plasmabile si dilata, si contrae, si sposta, cambia va a percepire, si trasla, va a percepire altro per poi tornare qui così bisogna iniziare a vedere il mondo come fatto di forze che non sono energie ogni forza ha la propria energia, ok? di forze, di esseri, di enti, ok? che noi vediamo come precipitato cioè come manifestato uh, per esempio il mio libro che ho in mano quante forze possiede ad esempio la forza del colore potrebbe essere giallo invece che verde invece che blu quindi c'è il, il potere del giallo insito nel mio libro c'è il fatto che è un libro quindi il concetto che non è ad esempio una hamburger o una padella o un bicchiere è proprio un libro no? quindi c'è tutto questo concetto di che cosa è concetto condiviso nei piani sottili con chi? con le altre persone perché lo leggiamo assieme se io ti do il mio libro in italiano lo leggi quindi è anche condiviso sui piani così si inizia a vedere il mondo c'ha una forma un materiale che per esempio non è ferro non è acqua non è fuoco ma è proprio carta carta donata da chi? dagli alberi sì ma non gli alberi da soli vi è stato il lavoro dell'uomo che ha permesso la creazione del libro questo significa iniziare a vedere il mondo come vivente come risultato vivente di forze all'opera questo è il giusto modo di vedere il mondo per comprendere la via magica per comprendere la scienza dei magi altrimenti se si vede il mondo come scontato, praticamente siamo con il paraocchi completo, non riusciremo mai a capirci qualcosa in nessuna maniera. Adesso giro la telecamera, vi mostro la mia lavagna per questo video e insieme inizieremo un viaggio alquanto interessante. Eccoci qua, siamo riusciti. Allora, parlando degli egregori... Noi dobbiamo assolutamente iniziare a parlare delle forme pensiero. Questo per quale motivo? Mm, perché si deve capire che ehm, noi oggi non abbiamo eh, le conoscenze autentiche e antiche, magari dagli antichi grimori di magia, eccetera, eccetera. Abbiamo tante cose messe qua e là, e molto fumo negli occhi, no? È ovvio. Ed è, ed è normale che sia così, passando anche degli anni, il tempo poi ovviamente confonde un po' le cose. Soprattutto se queste cose vogliono anche ehm, arbitrariamente confonderle. Mm. Allora, perché vi parlo subito delle forme pensiero e ve ne parlo bene, così almeno si capisce. Perché il termine egregore, che è il singolare di egregori, no? In una delle ultime versioni che ci sono stati negli ultimi tre secoli, giù di lì, è, è venuto fuori che deriva dal latino grex, che sarebbe gregge. Questo non è vero, perché è una parola che deriva dal greco, ma siccome ormai nel panorama esoterico comunque va di moda, ormai è proprio conoscenza comune associarla a questo... Uh, traduzione che è gregge ok noi partiamo da qui cioè partiamo un attimo dal panorama esoterico che c'è oggi comune comunque a molte persone ok dopo vi farò vedere vi mostrerò che invece eh, non è così e quindi passeremo alla traduzione greca che ci porta in tutta altra strada allora perché quindi gregge forme pensiero beh perché le gregore in questa versione vi sto dicendo adesso, sarebbe quindi in pratica in italiano un aggregato, ok? Un aggregato significa um, un aggregato psichico: ecco, un aggregato psichico di uh, qualsiasi cosa. Per esempio, la squadra di calcio tutte ha egregore, che è la Juventus, il Milan, l'Inter, eccetera, una religione ha il proprio egregore. Un gruppo ha il proprio egregore, ok? Quindi egregore significherebbe mm, questo discorso qua. Ora, eh, in realtà il termine corretto per queste cose sarebbe forma pensiero. Le forme pensiero possono essere individuali oppure collettive. Per le forme pensiero individuali noi cosa sono le forme pensieri individuali dunque il concetto è molto molto semplice noi viviamo continuamente su più piani ad esempio il piano del pensiero è uno di questi ed è un piano molto molto reale per esempio quando noi stiamo anche adesso che mi state ascoltando e quindi mi state anche capendo comprendendo Significa che noi stiamo anche in questo momento interagendo sul piano della comprensione, del pensiero perché abbiamo insieme, ad esempio, stiamo aderendo alla lingua italiana e quindi perché aderiamo alla lingua italiana? Perché questo ci permette di poter comunicare la, e, e poterci comunicare tra di noi nella stessa lingua, ok? Magari se ognuno comunicasse in una lingua differente eh, avremo tutto un caos perché non si aderirebbe allo stesso egregore, alla stessa lingua, ok? Quindi se voi mi state comprendendo e quindi se io dico ciao voi sapete cosa è, se io dico destra voi sapete cosa è, significa che insieme stiamo interagendo anche sul piano della comprensione, sul piano intellettuale, sul piano del pensiero, va bene? Poi eh, ovviamente stiamo anche interagendo sul piano dell'emozione, ad esempio ma lasciamolo pure da parte perché ormai ci siamo capiti quindi cosa sono le forme di pensiero individuali? sono praticamente tutti i movimenti psichici che noi emettiamo nel nostro campo psichico punto e basta ecco che ad esempio se abbiamo dei pensieri ossessivi eh, veramente proprio spesso sono anche sessuali molto forti no? e iniziamo a nutrirli di cosa, di energia, questi, eh, se lo facciamo per un po' di tempo, acquisiscono una certa forza. Ecco che la forma pensiero si è creata, individuale, ed è diventata in questo caso una larva, una larva astrale, ad esempio, vengono chiamate. Eh, cosa è la larva astrale? È una vera e propria ossessione che ti si è creata nel tuo campo psichico, che hai tu, Creato Però inconsapevolmente, vedete come l'uomo è, com è inconsapevole oggi no? Nemmeno ci rendiamo conto che già quando parliamo siamo già su più piani contemporaneamente, neanche questo ci si arriva a, cioè siamo convinti di essere tipo solo su un pezzo di guscio e basta, vabbè. Comunque, quindi se l'ossessione ad esempio si ripete, si ripete e noi la nutriamo con l'energia, con l'attenzione, ma anche sessualmente ad esempio con l'energia sessuale, le larve si creano. Quindi qual è la differenza tra una semplice forma pensiero che arriva e va e una larva? Che la larva rimane e vuole il tuo nutrimento e quindi magari ti lascia in pace per... Eh due giorni, tre giorni, poi rivuole il nutrimento. Altri esempi sono anche legati al pessimismo, alla depressione. Chi è in depressione? Non è che è malato, è pieno di larve psichiche. Le larve psichiche cosa fanno? Gli girano intorno e questo si vede benissimo e se tu vedi lo psichismo di una persona si vede veramente bene gli girano tutte intorno e li si aggrappano a diversi centri, dipende anche dal centro, e la persona si sente stimolata a fare determinate cose. Per esempio a parlare male delle persone, a, a parlare male del mondo, a lamentarsi in questo caso, eccetera, eccetera. Altre larve astrali, diciamo, sviluppano un'intelligenza propria, perché tu le hai create. Okay? Sono diventate una, una specie di spirito elementare, cioè quello che i maghi creano volontariamente eh, a servizio di una certa funzione, uno spirito elementare, è diventato uno spirito elementare a tutti gli effetti perché tu, con i tuoi poteri magici che non sai neanche che ci sono, hai creato una larva astrale l'hai nutrita e quella ora vuole cibo ogni tot di solito non è un nutrimento continuo ma si ripresentano um, periodicamente va bene? Um, larve individuali quando uno segue una certa via personale no, eccetera eccetera ti insegnano a crearle anche per il bene ecco che si crea un genio benefico oppure un nome benefico Cos'è un nome benefico? È praticamente la stessa cosa, ma in positivo. Cioè, se tu uh, crei e coltivi, quindi, a questo punto, non più un'ossessione o qualcosa che ti richiede energia, ma qualcosa che ti aiuta a coltivare l'energia e ti aiuta a mantenerti in uno stato di vibrazione più alto, praticamente, se nutri le, le, le cose più positive anche per la tua vita, questo nutrimento andrà ad alimentarsi da solo, capite? E quindi eh, creerai delle, delle tue mh, come si dice, direzioni energetiche, psichiche, in cui appunto il nome benefico da quel momento ti consiglierà sempre di più eh, un comportamento, diciamo così, che non ti fa disperdere energia ma te la fa conservare. Okay? Quindi si può fare anche in positivo. Qual è l'insegnamento dal conoscere questo? Cioè che, che, che ogni cosa che noi facciamo nella psiche viene creata. ok? E uh, è molto importante che cosa andiamo a nutrire nella nostra vita. Che cosa stiamo nutrendo? Va bene, questo è essenziale. Uh, con l'energia noi cosa si nutre? Cosa stiamo nutrendo? Quali pensieri, quali movimenti psichici stiamo nutrendo, perché se noi continuiamo a nutrirli quelli continuano a chiedere cibo e ci girano intorno creando uh, le larve basta, non vorrei parlare oltre di questo perché credo che ci siano capiti qual è un modo per nutrirsi di cose positive per esempio anche nella musica nutritevi, cioè fatelo volontariamente siccome appunto magari automaticamente siccome queste cose non ci vengono insegnate fin da piccoli no? quindi eh, inconsciamente magari nutriamo le forze eh, che poi ci vogliono vampirizzare nutriamo le forze che ci portano al drenaggio no? eh, bene, siccome diamo per scontato che questo magari lo fate tutti volontariamente fate l'opposto quindi state attenti a nutrire invece magari le cose che vi fanno bene per esempio la musica, ascoltate delle frequenze meravigliose di musica quindi, della musica che vi faccia star bene, della musica che la... Voi considerate la parola psiche. Psiche. Come se fosse un lago silente. Bene, se metto questa cosa nella mia psiche, qual è l'effetto? Perché noi stiamo parlando di larve psichiche, le forme pensiero. Stiamo parlando sempre dei regni psichici, dei regni de... dalla luna in giù. E dopo vi faccio vedere proprio direttamente. Quindi che cosa sto nutrendo psichicamente? Qual è il mio nutrimento psichico? Sto guardando continuamente la tv che loro me lo fanno il nutrimento psichico? Uh, capito? Sto facendo tutte queste cose seguendo le correnti psichiche che ci sono in giro? Quindi agitandomi se quella va male, stando bene se quella va bene? Fatevi queste domande e l'unico modo per liberarsi è cominciare a accorgersene fin da bambini dovremmo avere l'addestramento psichico per capire che eh, il nutrimento psichico è essenziale, ok? Perché crea i tuoi spiriti. Ehm, le forme pensiero collettive, invece, sono quelle che vi stavo dicendo all'inizio. Ehm, un partito politico, una squadra di calcio, ehm, tutte le religioni, ma vi ho detto anche altre cose più piccole, per esempio... Un'appartenenza comunque a qualcosa, una corrente, un circoletto dei pensionati, che ne so, un piccolo... Anche un gruppo di amici che si vede per tanto tanto tempo crea una piccola forma pensiero-collettiva. Sicuramente. Eh, anche una famiglia, una famiglia ha la sua forma pensiero-collettiva. Sicuramente. Anche... Eh, voi pensate per esempio alle parole di Gesù, No. Quando diceva dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sarò con loro. È molto importante, stava trasmettendo questo insegnamento a chi sa vederlo, perché due o tre e non una persona sola. Quando una persona sola chiama Gesù, non sei, Gesù non è col, con la persona? Interessante, vero? No, le parole sono del Vangelo dove due o tre, oppure ovviamente di più, no? sono riuniti nel mio nome, io sarò con loro, mm? molto interessante, ehm, quindi sappiate che tutto quello che è psichismo un attimo collettivo è una forma pensiero collettiva, ok? Anche qui non cadete nel tranello bene, male, bene, male, positivo, negativo, sapete come quelle individuali, cioè se una cosa vi sta facendo veramente bene è positiva, ok? Se una cosa vi sta facendo male è negativa. Vi faccio l'ultimo esempio della lingua italiana. Noi adesso stiamo parlando la lingua italiana. Quindi è una, è una forma pensiero-collettiva? Sì, certamente, perché aderiamo tutti insieme a questo e siamo d'accordo. Però è, la stiamo usando positivamente perché stiamo anche trasmettendo qualcosa che va oltre la lingua stessa, no? Conoscenze che vanno oltre la lingua, ma stiamo utilizzando un linguaggio per riuscire a capirci qualcosa, va bene? Eh, spero di essermi spiegato veramente. Um, queste forme pensiero quindi possono essere volute da voi, e quindi questo è il mio invito, a iniziare a stare più attenti a questo, al vostro psichismo, alla vostra psiche, come la nutrite, in modo da avere sempre più forme pensiero che sono volute da voi, Ok? Oppure, come nella maggioranza de de delle schiavi accade, sono indotte. Guardatevi in giro, signori, guardate tutti gli streaming, tutti i media, tutte le informazioni servono a questo. Ecco cosa servono. Non servono ad altro se non a indurre forme pensiero nelle persone, nella folla, affinché uh, queste persone individualmente nutrino queste forme pensiero. Così agiscono gli stregoni che governano i popoli, con la magia, non con le filosofie o con le politiche. Usano la magia. Poi, che a voi non ve lo dicono e non vi insegnano niente di tutto questo, certo è un altro discorso, ma loro manipolano le masse con la magia, non con altro. E il modo è questo, creare forme pensiero che tu puoi controllare nelle masse, e le masse nutriranno questo, ok? Chiaro che una forma pensiero collettiva di questa entità, di questa mh, magnitudine, di questa potenza che possa trascinare gli psichismi delle persone sta, allora, avete presente quando siete a uno stadio voi non ti fate nessuno però andate lo stesso allo stadio, provateci andate allo stadio, voi non ti fate nessuno non ve ne frega niente, andate lo stesso allo stadio dopo un po' se sentirete che anche voi quando fa gol, tutti i gol si alzano anche voi vi alzate, è quello è lo psichismo, il contagio del, della forma pensiero collettiva non credete nel cattolicesimo non siete cristiani, andate in chiesa andate in chiesa, sentite che pregano, pregano, pregano iniziate un attimo a rilassarvi tranquilli, dopo un po' sentirete anche voi tipo il cuore più leggero sentirete quasi che volete pregare eccetera, è il contagio il contagio di tutta sta roba capito? è veramente energia che viene mossa, ok? stiamo parlando di energia psichica regni, de abbiamo detto, della luna questo ci interessa, dalla luna in giù ci interessa molto perché dopo ne parleremo in modo proprio esoterico quindi Ricordatevi che le forme pensiero vengono sempre create dalla persona, da, da, da, da, da, da voi, da noi, ok? Siamo noi che creiamo le forme pensiero, che poi diventano così forti e potenti, nutrite, che esse stesse poi vogliono il nostro nutrimento. Non, è, non sto scherzando, funziona un po' così, cioè è come un, un credo, no? Magari parte da una persona... Tutti per esempio i grandi maestri del passato, Gesù, Mohammed, Buddha, eh, Krishna, eh, diteli, cioè chi più ne ha più ne metta, tutti questi maestri fondatori poi delle religioni, no? Non hanno in realtà a che fare con la forma pensiero collettiva, oggi appunto vi ho detto in questo panorama, l'egregore che si è formato dopo. Um, non hanno a che fare con questo quindi Gesù non c'entra niente col cristianesimo Buddha non c'entra niente col buddismo eh, Mohammed non c'entra niente con il musulmani veramente eh, tutto quello che si... perché eh, stiamo parlando di persone che hanno avuto la percezione di Dio diretta non puoi crearci un egregore su questo e sperare di raggiungere la stessa cosa non funziona così in nessuna maniera perché non funziona così? Perché stiamo qua, cioè una persona che ha avuto il contatto eh, diretto, la conoscenza di Dio, la conoscenza del divino, la conoscenza dell'esistenza stessa, e poi vai a parlare di una forma pensiero collettiva, sei sceso di piani enormemente non sei assolutamente più nei reali insegnamenti del maestro sei nell'egregore che poi si è creato che muove le masse sappiate che tutto ciò che muove le masse non potrà mai portarvi a iniziazione non potrà mai portarvi assolutamente davanti alle porte del tempio della magia quella vera mai nessuna cosa massificabile potrà mai portarvi e ovviamente nessuna forma pensiero collettiva ok proprio perché si trovano qua si trovano sugli sod e da qui inizieremo assieme a parlare dei veri Egregori. se vogliamo capirci qualcosa dobbiamo assolutamente iniziare e ve lo metto qua come immagine dobbiamo assolutamente iniziare a parlare eh, dell'albero della vita siamo, ora qui vi ho, trovato, vi ho trovato una versione, insomma poi ovviamente eh, ci sono tanti modi per, per, per farlo, ma siamo quindi nella tradizione cabalistica in cui comunque si è eh, molto conservata e trasmessa l'autentica conoscenza dei maghi. Allora, eh, questo che a voi vi, vi potrà sembrare una cosa abbastanza strana magari se uno lo vede per la prima volta, è paragonabile a tutti gli effetti a queste altre immagini che vi faccio vedere che raffigurano antiche appunto visioni della Terra sormontata non da un cielo ma da diversi cieli e quindi da diverse sfere celesti si parte dalla Luna, Mercurio, Venere, Sole okay? che poi casualmente Mercurio e Venere sono proprio i due pianeti che si interpongono, ora sappiamo, dal so tra il Sole e, e la Terra, no? Mercurio è il più veloce anche e, e anche il più vicino al Sole. Andiamo avanti appunto e eh, vediamo quindi i pianeti, vediamo la fascia dello Zodiaco, vediamo la zona delle stelle fisse, ma insomma per la nostra trattazione adesso non ci interessa. Quello che ci interessa però ovviamente è capire finalmente quel che stavo dicendo prima riguardo alle forme pensiero, quando dicevo che sono comunque un elemento psichico, Yesod, Luna. Yesod è la seconda sefira dell'albero della vita, vedete? La prima è Malkuth, la seconda, è quella lì, la Luna, ok? Quindi quando parliamo di tutte le forme pensiero, forme pensiero individuali oppure anche collettive, parliamo lì, esattamente proprio eh, accanto proprio alla Terra. Ecco perché si possono muovere le masse, creando i giusti flussi psichici, no? Creando sì. i giusti egregori psichici, va bene? Perché mh, si agisce da un piano superiore a quello proprio della Terra. E quindi, il piano e quindi la Terra obbedisce, diciamo, a al piano eh, che gli è superiore. Un'altra cosa che dobbiamo capire riguardo all'albero della vita sono è il concetto dei piani, sempre presente nella Kabbalah, e in cui abbiamo Assia, che è praticamente il piano di tutto ciò che è formato ormai e quindi ormai è, um, è fatto, ok? E dell'azione, quindi qualcosa che ormai è compiuto, qualcosa del genere. Poi abbiamo tutte le tre, vedete, le tre Sephiroth che compongono, quindi Yetzirah, e Yeetsira è il mondo del, uh, dell'energia, è il mondo del, dell'energia pura proprio, de, de, del voltaggio proprio che ti serve per um, manifestare. Quindi abbiamo proprio il voltaggio puro, abbiamo il comando e abbiamo il raffinamento di questo comando, l'organizzazione proprio fino al dettaglio di questo comando. Ne parleremo meglio, dopodiché accediamo... Ovviamente alle sfere superiori di Brià. Brià siamo nei regni del, della progettazione, praticamente, non siamo nel, nella vera propria uh, manifestazione come noi la intendiamo perché abbiamo passato comunque il sole, chiamiamolo così, e quindi entriamo proprio nei, nei mondi mh, del puro pensiero dei principi puri, è difficile parlarne a parole eh, perché bisognerebbe anche eh, uscire troppo dal nostro argomento di, di questa sera. Le ultime che sono in alto, vedete, sono i tre superni, eh, Keter, Chokmah e Binah: si parla dei mondi di Azilut, cioè dei mondi divini. Eh, questo ci basta come infarinatura per capire il discorso dei piani. Bene, detto questo, dobbiamo ehm, iniziare a capire una cosa abbastanza fondamentale, cioè che la parola egregori non deriva da grex, latino, eh, greggeno, ma bensì dal greco, egregoros, Ok? E in greco, egregorao, significa proprio qualcuno che è sveglio, che rimane sveglio, che rimane vigile, ok? Ehm... Iniziamo quindi a uscire dal discorso delle forme pensiero. Anche se collettive, anche se grandissime, comunque non c'entra niente, perché non siamo più assolutamente nei regni della luna, dello psichismo, ok? Non siamo più in Yesod, ma vedendo questo i vigilanti, allora gli Egregori sono i vigilanti, coloro che vegliano, che poi se vogliamo andare un attimo nel linguaggio anche egiziano, nel linguaggio egiziano appunto, ehm, vediamo anche una sfumatura di questo Egre, ok, che potrebbe essere comunque silenzio. Ecco. Unendo un po' queste, queste radici si può arrivare alla vigilanti, coloro che sono i vigilanti silenziosi. Messa un pochino meglio, i guardiani silenziosi. Quindi, i vigilanti, coloro che osservano, coloro che vegliano. Vedete che iniziamo a discordarci da dal discorso che l'egregore è un aggregato psichico e iniziamo a capire invece che magari stiamo parlando di un'altra cosa di cosa stiamo parlando? stiamo parlando di quelli che vengono chiamati anche i Grigori ok? ad esempio e detta in ebraico ad esempio i Beni Elohim Detta in italiano, i figli degli dèi. I beni Elohim, figli degli dèi, sono degli esseri che abitano dove? In Hod, cioè nel piano appartenente a Mercurio. Qui abbiamo questa tipologia di eh, angeli, potremmo chiamarli perché in effetti stiamo parlando della funzione yeziratica del, della sefira. Quindi è come dire, yezirà, guardiamo mercurio, uh, chi è yezirà di mercurio, chi è yezirà di luna, chi è yezirà di venere, ok? Allora, gli yezir yezirà della luna, quindi di yesod, sono i... Cherubim, quindi tutti quelli che vengono chiamati cherubini, ad esempio, no? sono esattamente le intelligenze angeliche, la, la tipologia di intelligenze angeliche di Yesod. Quindi stiamo parlando di psichismo, veramente psichismo puro, psichismo di cosa a questo punto? Psichismo della natura. Mm? Prima abbiamo parlato dello psichismo dell'uomo che crea forme pensiero. Ora parliamo dello psichismo, ad esempio, di una pianta, lo psichismo di una pietra, lo psichismo di una stanza, di una casa, ok? Stiamo parlando dello strato psichico della realtà, puramente psichico, eh, Yesod, e quindi eh, i cherubim sono eh, lo stato, proprio eh, le energie, si potrebbe dire, perché siamo su Yetzira, quindi le energie di, questo, di questa sefira. Le uh, energie, va bene, gli angeli quindi appartenenti alla sefira di Hod invece, come abbiamo detto, sono i beni Elohim, figli degli dei. Quindi andando, andando su a Venere, Nezac, ok, chi troveremo? Troveremo Elohim, cioè gli dei. Mm? Quindi... So che questi concetti vi possono sembrare strani, però se volete capirci qualcosa riascoltate di nuovo il video piano piano, perché sto cercando di dirvi le cose veramente uh, bene, ok? Il più possibile. Ogni sefira è presente su tutti i piani appunto di cui abbiamo parlato. Quindi, uh, per esempio, Venere, che stiamo parlando del quarto cielo, ha ah, come uh, arcangelo, quindi siamo su Brià, okay? Haniel, per esempio. Quindi uh, tu tutto ciò che è bellezza, l'immaginazione creativa, uh, l'interconnessione di tutta la natura, è qua che si crea. Okay? Come intelligenza angelica, quindi siamo su Yetzirah, avremo Elohim. Su Assia, cioè il piano, chiamiamolo, materiale, avremo Venere. Va bene? Ci siamo capiti, più o meno? Questa è eh, la, la conoscenza di questa sefira. Su, di là, su Hod, per esempio, che poi dopo ne parliamo meglio, avremo come Arcangelo, quindi siamo su Brià. Uh, Mikael, per esempio, no? E avremo come Angeli, quindi su Yezirà, Mondo dell'energia, mondo sessuale, proprio della, della formazione proprio energetica delle cose, beni Elohim. Ok? Uh, yesod uguale, secondo cielo, Yesod, avremo Gabriel come, Gabriel come uh, arcangelo, quindi siamo su Briah. Avremo I Cherubim come angelo, Yezirah. Ok? Quindi, e, e, e come su Assia cosa avremo? La Luna. Ok? Questa è la visione di inizio. Vorrei leggervi una piccola cosa che poi me la sono scritta, perché se no tanto la perdevo, che scrisse, appunto, Eliphas Levi, e eh, può essere utile per capire un po' di cosa stiamo parlando. La luce astrale calamita, riscalda, illumina, magnetizza... Attira, respinge, vivifica, distrugge, coagula, separa, spezza, raccoglie. Non è un caso che siano dodici. Uh, tutte le cose sotto l'impulso di potenti volontà. Dio l'ha creata fin dal primo giorno, quando ha detto Fiat Lux. In sé è una forza cieca ma è diretta dagli egregori, cioè dai padroni delle anime. I padroni delle anime sono spiriti di energia e azione. Ciò basta a spiegare tutta la teoria dei prodigi e dei miracoli. Quindi, eh, gli egregori eh, non sono una forma pensiero, perché quelli apparterebbero appunto alla luna, ma noi adesso siamo sul cielo di Mercurio, quindi siamo già sul terzo cielo, gli egregoni stanno sul terzo cielo, tra il terzo e il quarto cielo, va bene? E um, mentre appunto nel quarto cielo che è Netzach, lì vedrete Venere, Uh, abbiamo, per esempio, per farvi un esempio, ogni pantheon degli dèi uh, che si conoscono, tutti i pantheon, sono qui, ok? Quindi gli dèi intesi come principi naturali delle cose, ok? Um, principio della primavera, principio della luna, principio del sole, principio dell'arcobaleno, principio dell'acqua, il dio dell'acqua, il dio del sole ok stiamo parlando di questa cosa qua cioè della proprio la fiamma eh, creativa che dà origine solo a questa cosa per spiegarvi come nascono tutte le cose sapete che immagine potete avere quella del, del disco anche dei pink floyd de, ve la metto del prisma che praticamente è una luce bianca che sarebbe il veicolo di tutte le sefirot superiori, viene ehm, diretta e filtrata, dopo il sole, no? che è Tifaret, viene immediatamente eh, filtrata e quindi selezionata, diciamo così, dalle potenze che sono gli dèi. Eh, ecco perché anche eh, Levi parlava di una luce astrale che è appunto cieca, in sé, però poi viene diretta dagli egregori. Questo si intende, lo vedete? Cioè, nell'immagine si capisce tutto. Tutte le forze quindi di natura, no? E Tutti gli dei della natura si trovano esattamente qua. E ognuno infatti ha um, delle sue particolari peculiarità e caratteristiche uh, che non possono essere quelle di altri, no? Per esempio, uh, la Dea della Primavera, non sarà anche la dea dell'inverno, non avrà anche le caratteristiche dell'inverno, del freddo, della... cioè una cosa esclude assolutamente l'altra, è così che avviene la creazione e la manifestazione di tutto, escludendo, creando e anche però escludendo, altrimenti eh, non puoi assolutamente avere la creazione non c'è manifestazione di nessun tipo. E qui noi stiamo attraversando esattamente questo, le fasi della manifestazione. Quindi coloro che sono i, i signori della differenziazione di un'unica luce, appunto, bianca, e le trasforma nel verde, nel blu, nel bianco, è una metafora, ma capitemi, sono esattamente questi, gli dei di ogni pantheon che si possono conoscere. Elohim, in effetti è proprio l'unione, diciamo così, tra eh, o appunto dei, dei, oppure anche l'unione tra Dio concepito come maschile e Dio concepito come femminile, Elohim. Ma comunque, mm, cioè Elohim, signori, cioè anche qua ora ci hanno fatto tutta una, una tiritera, ci hanno fatto tutto un film, praticamente, su questi alieni che atterrano con l'astronave e dicono «Ciao, siamo gli Elohim», è chiaro che nella conoscenza eh, magica vera Elohim devi guardare sempre le lettere, ok? Elohim è la Aleph, Lamed, He, Yod, Mem. Quindi Aleph, il principio divino di ogni cosa. Aleph, principio divino di ogni cosa, Lamed, quindi che si estende, El. El, quindi che si estende ovunque. Al, El, principio 1. Avete presente i numeri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ecco, tutti i numeri. A, Alef è 1. Quindi cosa sta dicendo El? Cosa significa El? Significa che l'1 è in ogni, in ogni altro numero. Ed è vero. Quindi, El, H, He. La H è la lettera della vita. He. Quindi il principio divino che si estende in ogni cosa dà vita Yod Mem. Cioè, dà cioè, vita allo Yod, al, mm, al, alla scintilla maschile di creazione, la scintilla creativa che aleggia sulle acque. Quindi uh, è questo di cui stiamo parlando. Cioè, un impulso creativo dove nella materia che può, appunto, assumere poi la forma, la mater, ok? E qui viene chiamata luce astrale, è questo, capito? Ma comunque, torniamo un attimino a noi, a, ai nostri cieli, a, di cosa stiamo parlando, eh, comprendendo quindi che mentre, appunto, gli Elohim sono veramente quelli che poi nelle mitologie sono gli dei veri, Ok? Eh, I beni Elohim sono i figli degli dei Quindi non avremo più ovviamente eh, Non sono proprio gli dei ma sono i loro figli Quindi mh, in quale stato della manifestazione siamo qua? Siamo nello stato in cui le forze archetipali naturali Quindi per esempio la primavera Ok? È una forza naturale Riceve una specializzazione proprio Una specializzazione Uh, dettagliata in tutte le sue minime sfumature eh, e, e di solito queste figure appunto Beni elohim assumono poi nel nostro pensiero nelle nostre mitologie una forma proprio molto antropomorfica vi faccio un esempio le ninfe per esempio e sono proprio questi, cioè fanno parte di questa sfera dell'esistenza e della manifestazione, perché non sono, delle, non sono degli dei esattamente, non sono delle divinità, però le ninfe sono poi specializzate, la ninfa dei fiumi, la ninfa dell'oceano, la ninfa dei, dei laghi. La ninfa delle grotte umide, la ninfa degli alberi, nin... quindi capite che si specializzano poi completamente. E questi sono esattamente quello di cui stiamo parlando, cioè gli egregori. Capite? Mi capite? Per capirmi ancora meglio io vi faccio subito un esempio concreto, così finalmente ci possiamo dare una bella mazzata e capiamo ancora meglio i discorsi. Prendiamo la famiglia, ok? La famiglia, la famiglia che tutti conosciamo. Mm? Allora, a livello di energia, quindi siamo nel regno di Yesod, ok? Siamo in questa Sefira, ok? Cos'è la famiglia? È una forma pensiero collettiva. Mm? Abbiamo parlato. E questa forma pensiero collettiva è molto importante per poi sinceramente per il potere poi anche sociale che noi possiamo avere perché eh, a volte quando una famiglia poi è forte magari no, qualcun altro che si vuole interferire poi non riuscirà perché il, lo, la forma pensiero collettiva che si è formata è molto forte eh, a questo esempio eh, gli antichi eh, quindi cos'è la forma eh, cos'è appunto la, la forma pensiero che si è creata della famiglia è un cherubim perché siamo nella Luna, siamo nel secondo cielo, va bene? Siamo nei regni della psiche e siamo, quindi è stato creato un cherubino, un cherubim eh, della famiglia. È molto importante sapere queste cose. Perché il cherubim della famiglia, se volete, ehm, ora possiamo dire lo spirito della famiglia, va bene? L'egregore della famiglia, nel linguaggio di oggi, egregore come aggregato psichico. Comunque. Ehm, il cherubim della famiglia va onorato e va eh, cercato di alimentarlo, no? Com'è che si alimenta? Facendo le cose assieme, stando tanto tempo assieme, per esempio la società di oggi è molto... È molto precisa riguardo a questo perché eh, prima di tutto vabbè con la chiesa di qua e di là ci sono battesimi vari che praticamente ti tolgono dalla famiglia perché te eh, durante il battesimo non hai tuo padre e tua madre che testimoniano per te ma il testimone sono due altre persone e questo immediatamente impoverisce il cherubim perché eh, e te ne dà un altro che è quello del della forma pensiero che si è creata, però c'è da fare molta attenzione a questa cosa qua, capito? Purtroppo è una cosa che può succedere e succede spesso, mm, ti distanziano dalla famiglia e altri modi per distanziarti dalla famiglia sono ad esempio um, riempire le persone di lavoro, cioè una famiglia che cioè, i genitori devono lavorare tipo 8 ore tutte e due al giorno il cherubim di questa famiglia sarà molto impoverito perché non hanno tempo da passare insieme. Il, il cherubim della famiglia si eh, rafforza veramente passando tempo insieme e facendo le cose insieme, parlando insieme tanto, tanto, tanto. Eh, no, ecco, è un altro metodo abbastanza moderno, sono i telefoni, smartphone, eccetera. Eh, spesso quando siamo in famiglia ognuno è con lo smartphone e basta. Quello non, assolutamente non... Um, non nutre il cherubim della famiglia ma anzi lo, lo impoverisce e basta ok? quindi stare insieme psichicamente ovviamente aumenterà il potere, il potere della vostra famiglia proprio per questo pensando ora un attimo mi viene in mente a, agli antichi lari romani che erano proprio questi qua erano i protettori della famiglia addirittura si rivolgevano proprio preghiere e uh, vari carmini proprio specifici per i lari della famiglia è chiaro avere potere della famiglia è molto importante perché eh, vi permetterà un grande benessere sia economico che emotivo eh, che di prestigio sociale ok solo che come avete visto ve l'ho detto proprio due minuti fa ci sono tante tecniche che usano apposta per toglierci il potere eh, della famiglia perché chiaramente se tu hai un tuo cherubim familiare ovviamente devi rispettare le regole familiari Chiaramente se tu per esempio tradisci tua moglie oppure la moglie tradisce eh, il marito è chiaro che andate contro Uh, questo cherubim che avete creato questa forza, e quindi eh, se è abbastanza forte, questa forza si metterà a difesa e vi punirà in qualche modo. Succede a volte mh, per qualche tradimento, eccetera, eccetera, che poi ti rovini completamente la vita, e eh, sono questi anche eh, i motivi. Poi energetici, no? ricordatevi che stiamo parlando dei regni della luna eh, e quindi dei regni psichici, okay? stiamo parlando molto proprio dello psichismo. Eh, lo spirito della famiglia quindi è la forma pensiero collettiva, va bene? Eh, siamo sulla luna, va bene? Su Yeshod. Eh, ricordatevi che quindi mh, stiamo parlando dello, dello, sì, dello spirito di quella famiglia, no? Ma guardate ad esempio alcune famiglie anche nobili, eccetera, quanto impegno stanno mettendo per cosa? Coltivare il loro cherubim familiare. Addirittura fanno eh, specifici, eh, come si può dire, incroci, anche se incroci più per gli animali, però incroci di sangue affinché proprio il lignaggio del sangue rimanga puro e non si mescoli con altro. Eh, dinastie, regali, eccetera, eh, fanno unioni proprio le coppie con, fanno i figli mh, tra di loro, ma non per forza tra fratello e sorella, però fanno tutto in modo, ma ormai da secoli e secoli e secoli, fanno proprio in modo che il sangue rimanga sempre quello e non venga contaminato, almeno per il primo genito. Poi il secondo genito lo puoi fare con chi ti pare, ma il primo genito lo devi fare con uno appartenente al tuo stesso identico sangue. Quindi poi ovviamente queste cose non sono tanto pubbliche e non ci se ne accorge perché magari quella ha un altro cognome e viene da un'altra... però tutto viene programmato proprio fin dalla nascita, si sa chi è che ha quel sangue. Eh, sangre real è quello e, non è, e, e se un altro non è di quel sangue non, non ce l'ha capito cioè proprio fanno in modo di eh, aumentare proprio il livello proprio stregonesco al massimo proprio eh, ossessivo questo eh, specifico eh, aspetto cioè il cherubim de della loro famiglia va bene eh, altri, mh, ai tempi anche dei romani, eccetera, tutte le famose eh, famiglie con un cognome molto nobile, no? eccetera, eccetera. Perché avviene il successo della tua famiglia, del tuo cognome, eccetera, eccetera? Perché l'energia le, le, aumenta in quel recipiente. Immaginate, per esempio, la vostra famiglia, il vostro cognome, eh, come un recipiente che ha adesso 10 di voltaggio se voi state un attimo attenti e fate le giuste pratiche come vi sto iniziando a dire eccetera per la vostra famiglia voi nutrite quella cosa lì e magari avete in questo recipiente un voltaggio 150 mi capite com'è che si fanno le cose? È chiaro che la vostra famiglia, eh, poi questo, questo qui si trasmette ai eh, figli, i figli, i figli, e magari i figli avranno più fortuna nel mondo, avranno fortuna lavorativa, avranno successo, se, se, se, se devono competere avranno più successo, perché se non andranno contro la famiglia, saranno aiutati da questo, saranno aiutati dal cherubim della famiglia, va bene? Interessante questa cosa anche averne parlato. <ride> Eh, andiamo un po' avanti di piano, di, di cielo, no? a questo punto, e arriviamo ai nostri benedetti Egregori, va bene? Dunque, a livello di Mercurio, ovviamente non parleremo più del Cherubim, ma parleremo dell'Egregore, oppure Beni Elohim, ma chiamiamolo anche Egregore, va bene? Cos'è l'Egregore a questo punto? L'Egregore è il concetto stesso, mm? quindi il pensiero, il concetto, il concetto... Di tutte le famiglie del mondo Condiviso poi perché praticamente è in accordo con i concetti della società Mi spiego meglio Allora, è vero che voi avete la vostra famiglia Ma la famiglia cosa è? Noi lo diamo per scontato ovviamente, no? E facciamo bene perché se no impazziremo se ogni momento dobbiamo pensare alle cose Però eh, il fatto che noi chiamiamo una cosa famiglia Dietro c'è un concetto ben preciso, perché vi dicevo che è in accordo con i, i, i, i beni Elohim della società, perché, con gli egregori della società, perché um, di fatto... In, nella società per esempio italiana il concetto di famiglia potrebbe essere diverso da una società musulmana, da una società aborigena, ok? o da qualche altra società, ad esempio io vedo anche che il concetto di famiglia in Italia è già un po' diverso dal concetto di famiglia in Inghilterra perché? Perché eh, si vede mh, bene questo accordo tra l'egregore il, il, il, il puro proprio della famiglia che entra in accordo con ehm, l'egregore di come la società percepisce la famiglia e unendosi creano quello che tu pensi sia la famiglia infatti noi, tutti noi, sappiamo cos'è la famiglia senza metterlo in discussione non sapendo che magari in Cina il concetto di famiglia è molto diverso No? magari in un'altra eh, società tribale tutti si occupano dei bambini e quindi anche il concetto di genitori diventa abbastanza irrilevante perché tutta la società è impegnata e focalizzata nell'occuparsi dei bambini. Capite, aprite sempre la mente a diversi concetti, ecco perché vi dico, la famiglia è un egregore, quindi non siamo più nello psichismo, siamo nel mondo mercurio, siamo nel mondo del concetto della famiglia, quindi... La famiglia come noi la pensiamo, ripeto l'ultima volta, è un egregore, figlio, un egregore figlio, di due grandi egregori. L'egregore della società italiana, che ti darà anche gli usi e costumi no? di questa famiglia, e l'egregore, che, che è l'egregore maggiore proprio, della um, famiglia, punto e basta. Famiglia, ok? Uh, questo è molto importante perché se non ci fossero questi concetti la parola famiglia non esisterebbe. Nessuno di noi avrebbe in testa che cosa volesse dire avere una famiglia <ride> Capite? Quindi stiamo parlando di cose molto concrete in realtà Perché se te non hai idea di cosa è una famiglia Non, non farai mai famiglia non, non, non, non ti verrà mai di, di... Il concetto non c'è Capite? Potremmo vivere in una società completamente libertina In cui tutti vanno con tutti eccetera eccetera E poi tutti ci occupiamo dei bambini Perché no? Se si facesse per un po' di tempo Chiaro che il concetto di famiglia sparisce non c'è più uh, ne, ne, nei piani de, de, del pensiero, appunto, in questo caso qua, siamo uh, nel terzo cielo, ok? <ride> Vedete come, come le cose iniziano piano piano, no? All'inizio non tornava nulla, era tutto complicato, però ora piano piano, uh, magari, no? Si inizia un pochino a, a capire, va bene? Quindi, a livello di uh, Venere, ok, saliamo, a livello del quarto cielo, ok, in cui ci sono gli Elohim, siamo nei mondi, nei regni de, delle divinità, dei panteon che noi conosciamo, abbiamo cosa? Tutta quella, la divinità del, della famiglia, punto e basta. Abbiamo la divinità della famiglia eh, per come la intendiamo noi, ok? Quindi ehm, la funzione che può permettere poi di chiamarlo famiglia. Nel mare infinito delle possibilità c'è una possibilità che può esistere la famiglia. Questo è il mondo uh, degli dei, capito? Tutti gli dei delle famiglie e, um, hanno diversi nomi rispetto alla cultura in cui uno si trova, no? Magari in quella greca si chiama in un modo, in quella romana in un altro, in quella nor norrena in un altro ancora, in quella induista ancora, in un altro ancora, ma tutte queste divinità che proprio rappresentano uh, generalmente appunto anche la fertilità, perché è chiaro che per avere una famiglia devi anche avere figli e quindi la fertilità è intrinseca, no? uh, il benessere familiare, la pace familiare, l'unione anche sessuale, solito se motivo, perché per avere una famiglia devi avere anche unioni sessuali uh, con il tuo partner, perché altrimenti non c'è famiglia. Eh, l'amore della madre verso i figli perché se la madre e il padre non amano per niente i figli non c'è famiglia tutto questo vedete che eh, sono principi puri da cui poi deriva la parola famiglia e questa è la divinità della famiglia va bene? Eh, Elohim il modo in cui il principio divino l'Alef in estensione Crea la vita nell'unione proprio da creazi, crea, principio creativo Sulla luce astrale, sulle acque Mem, ok? Mem, le acque, la M, la M finale di Elohim um, Bene, carissimi amici, io mi fermerei qua per il momento Ma ne riparleremo, riprenderemo in mano l'albero della vita Ve lo rispiegherò magari passo dopo passo per bene, ma eh, spero di avervi un attimo illuminato la strada almeno, ora siamo arrivati al quarto cielo, um, almeno fino a questo punto. Mm? Abbiamo conosciuto i cherubim, abbiamo conosciuto il mondo degli egregori e abbiamo conosciuto Elohim che appunto sono uh, i padri quelli sono i figli degli Elohim gli Elohim sono i padri no? degli Egregori ok quindi diciamo così mentre eh, rivolgersi a, al dio è, è, è una cosa molto molto alta e molto molto anche eh, ovviamente potente però ehm, a livello energetico perché siamo su noi stiamo solo parlando di Etsirà ok Yetz, per chi si intende un pochino delle parole, stiamo solo parlando dello Yetzirah, di queste Sefirot. Um, quindi, e però siamo anche, vedete l'albero come ve l'ho messo io, siamo anche proprio sulla fascia dei mondi lunari di Yetzirah. Um, quindi, tra questi tre è ovvio che quello più alto, cioè quello degli Elohim, il quarto cielo, è quello delle potenze pure, che sono le divinità. Eh, le divinità in realtà sono proprio questo, puri principi ma in potenza, non sono mica dei concetti, eh? Sono proprio la pura potenza, ok, della cosa. Indifferenziata però, nel senso che, um, ovviamente, ha la sua differenza, per esempio, le sette potenze principali sono presenti in tutti i pantheon che esistono, in qualsiasi forma, ok? Però se tu prendi una delle sette, vi faccio un esempio concreto, Marte, Marte, no? Marte, certo che è un dio, ma mh, nel senso, ora Marte si intende il in, pianeta, no? Ma è chiaro che stiamo parlando di questo, certamente, stiamo parlando, è, nel, è un Elohim, certo, eh, però mh, è uno degli Elohim, sì. Mmh, siamo qui, ok? La sefira giusta è questa del Marte, come si intende, Aries, va bene, parliamo in greco, perché sennò ci si confonde un attimo mh, con tutto il discorso, Aries, Uh, dio della guerra, no? Potenza rossa di Marte, eccetera, eccetera. Ehm, se io lo prendo così, puro, è chiaro che sto prendendo una forza potentissima, cioè la, la forza più potente che possa esistere, perché è proprio la prima differenziazione, è proprio il rosso, è proprio la prima differenziazione. Però perché ci si rivolge invece poi agli egregori? Più che... è chiaro che bisogna avere conoscenza magica, eh, per farlo. Ma perché ci si rivolge agli egregori? Ma anche nella stregoneria si fanno queste cose, eh. Perché ci si rivolge agli egregori e non... spesso ci si rivolge al dio puro proprio? Bene, perché l'egregore ti dà la possibilità, visto che è lo strato poi di differenziazione proprio fino allo specifico dettaglio della cosa la progettazione proprio fino allo specifico dettaglio della cosa tu puoi davvero prendere uh, quello che vuoi per esempio Marte è vero che è dio della guerra di qua e di là, di su, e di giù però se io voglio potenza sessuale in un rapporto e voglio aumentare vigore sessuale l'unica potenza che io uso è quella di Marte non uso Venere, non uso Giove, non uso Saturno io userò Marte però lo devo usare nei regni, appunto, um, de, de, degli egregori, va bene? Dei beni Elohim, perché lì prenderò, ma, ci sarà Marte guerra, ad esempio, Marte sangue che sgorga, ad esempio, e Marte uh, sesso sfrenato, ad esempio, no? Vi faccio solo un esempio. E, e, e se io voglio solo quello... Devo andare in uno strato più differenziato della materia, ok? E ricordatevi che fino all'ultimo granello proprio di progettazione possiamo a, li, rivolgerci scusate, agli egregori, eh, va bene? Uh, quando andiamo... Eh, quindi poi sugli Yesod, sui Regni della Luna, cosa c'è? Lì c'è proprio invece la materia proprio energetica per fare le cose, il potere per fare le cose, ad esempio uno può pensare tanto a una cosa, ma poi non ha l'energia per farla, quindi sta pensando tanto in um, Mercurio, vedete no? Siamo lì, siamo in Hod, eh, nel terzo cielo si sono formati tutti questi nostri pensieri, però poi non ho l'energia per portarla su Malkuth, per portarla sulla Terra, e mi rimane solo pensiero vuoto, oppure, l'avete <ride> presente, no? A volte una persona che pensa, pensa, pensa, pensa, però poi non risolve mai nulla. Perché non fa discendere fino a uh, Malkuth tramite l'energia, proprio. Gli Esod è anche proprio gli, gli, anche gli organi sessuali, capite? La creazione, se tu non fai, se non avviene un atto sessuale, non esiste la creazione. Okay, questo avviene in tutti poi i piani, in questa maniera. <ride> e, mh, ci siamo capiti, quindi? Stiamo passando i piani, stiamo parlando su diversi aspetti affinché proprio voi capiate che queste cose sono ovunque, in modo eh, di frattalità, come in alto così in basso, no? Abbiamo parlato degli esseri, abbiamo parlato dei piani e ora stiamo parlando di una semplice idea, di un semplice progetto, no? Uh, se, io se io ho un progetto in mente di realizzare una cosa per esempio voglio um, realizzare per esempio voglio scrivere un libro io sto scrivendo il libro quindi mi è anche uh, familiare come cosa prima di tutto deve esserci dalla parte di chi è della divinità, del Dio quindi Elohim, quarto cielo deve esserci praticamente la possibilità di scrivere un libro ma questa c'è ovviamente no? Però immaginate che eh, non esistono i libri, eh, automaticamente io non scrivo il libro, state tranquilli, ok? Invece i libri esistono. Um, da questa cosa qua, che poi ovviamente se voi siete intelligenti andrete ancora molto più nel generale, per esempio lo scrivere, ok? Chiaro che se voglio scrivere un libro mi rivolgerò a Tot, Dio della cultura e della scrittura, ok? E perché? Perché quella è la forza primordiale... Che sorregge quello che io vorrei fare Ma poi questa forza primordiale A me non me ne frega nulla Di leggermi cento enciclopedie Di conoscere tutto lo scibile esistente Io voglio scrivere il mio libro Ecco che comunque arriva il mio progetto Scrivere un libro Okay. quindi da, da, da, da, dalla forza prim, pri, primordiale della, della scrittura della parola, delle lettere, in questo senso arriva poi il mio libro che sarà scritto in italiano che sarà scritto con le lettere, anche con vedete quanto concatenamenti, computer, drum, riarriva tutto il discorso ma rimaniamo nel mio libro um, io quindi ho il mio progetto molto chiaro, scrivere il mio libro, finirlo, scrivere e pubblicarlo basta questo col cappero io dovrò lavorare ogni giorno ore e ore mettere molta energia è così siamo nei regni di esod affinché questo arrivi a precipitazione ed eh, manifestazione e manifestazione quindi senza poi l'energia finale io devo praticamente io mentre scrivo il libro devo fare l'amore continuamente con il libro finché scrivo le parole, lo capite? Devo creare, creare, creare, creare, ogni singola parola è creazione, sempre. Se non è così con un atto sessuale, io non manifesterò mai il libro, rimarrà nei regni del pensiero, ok? Mi rimarrà nei regni del terzo cielo, hod, ok? quindi um, questo è un po' il discorso per farvi veramente capire le cose per farvi veramente entrare, infatti questo, questo nostro incontro fa parte della rubrica che le trovate nelle playlist su youtube, playlist, um, nel mondo dei maghi ok? quindi io in questo tempo vi ho fatto entrare veramente nel mondo dei maghi perché questo è l'obiettivo di questa rubrica, ok? <ride> E provate, se volete un attimo voi vedere le cose, a fare questo giochino con altri... con tutto, potete fare... con le piante, ad esempio, no? Si sa, eh, le piante... Eh, se voi guardate, per esempio, anche la mitologia greca, mi viene in mente uno dei tanti, ad esempio, i... il mito della nascita dell'alloro, della pianta di alloro. Solo per farvi un esempio, perché d'ora in poi vediate in un modo un po' differente tutte queste cose, no? Eh, la pianta di Alloro, secondo la mitologia greca, appunto, c'è questa storia, questo mito, di Daphne, che era una figlia di, di Gea, no? Gea era, Gea era la madre Terra, in pratica, ok? E, e del fiume Peneo, quindi lei era una ninfa. Ninfa. Ne abbiamo parlato, no? Prima, ok. Una ninfa era una naiade, per la precisione, cioè una ninfa delle, um, dei fiumi, no? dei, cor dei corsi di, di acqua dolce, e praticamente lei sta lì per gli affari suoi e Apollo un giorno se ne innamora. Poi, siccome ebbe una disputa con Eros, che è il dio dell'amore, avevano delle cose loro, insomma Eros si offese pesantemente di, di quello che aveva detto Apollo, e praticamente... Uh, Eros decise di vendicarsi. Cosa fece? Creò una specifica freccia uh, che respingeva l'amore, perché chi ha il potere dell'amore può attrarlo o respingerlo, quindi con questa freccia si respingeva l'amore e la uh, lanciò contro la ninfa, contro Daphne, e poi un'altra che invece Uh, accendeva di una passione praticamente pazza, cioè di un amore, quell'amore proprio furioso da quanto è ossessionato, ossessionato e la lanciò in Apollo. Ecco la, la, la, la vendetta, diciamo, la, la maledizione da parte no, di, di Eros e eh, Apollo ovviamente era completamente pazzo di, di questa ninfa, la rincorse ovunque eh, lei a un certo punto non riuscì più a, a fuggire da nessuna parte ecco che pregò eh, Gea, la madre terra, che potesse eh, aiutarla che potesse eh, trasformarla eh, in qualcos'altro affinché lei eh, potesse scappare ecco che immediatamente assume la forma di una pianta di alloro Okay. Da quel momento in poi Apollo uh, è completamente innamorato dell'alloro. Ecco perché in tante statue, eccetera, lo vediamo con una corona proprio di alloro. Okay? Alloro, eh, quindi, tutt'oggi, tutt si, si dice che l'alloro ha segnatura del sole. Sono solo i modi che avevano i popoli antichi, di conservare la conoscenza e trasmetterla alle generazioni future. La conoscenza è sempre lì davanti ai nostri occhi e infatti se avete seguito anche un po' questo video fino alla fine e l'avete capito da soli testimonierete che una volta che ormai avete capito una cosa, ormai avete aperto un occhio su quella cosa, nessuno vi potrà mai più raccontare illusioni o balle su quella cosa. Ormai avete acceso questa realizzazione in voi, ormai le cose le avete percepite, avete capito come funziona e quindi proprio su quello nessuno può più tenervi schiavi. Poi naturalmente sta a voi elaborare ogni cosa, cercare di usarla, padroneggiarla, capirla meglio, indagare per conto vostro. Lo spirito della ricerca è a tutti gli effetti lo spirito della vittoria, Ma sappiate che chiunque ricerca, ma ricerca veramente, veramente, veramente, prima o poi trova quello che sta cercando. Benedizioni a tutti voi, spero veramente con tutto il cuore di esservi stato utile.